Carissimi, siamo giunti alla domenica 26 del tempo ordinario e qui, come naturale prosegue del Vangelo di domenica scorsa, ci vengono descritte due figure. La figura del ricco, il ricco che veste di bisso, questo lino speciale, luminoso, di porpora, che sono gli indumenti più importanti che potevano indossare solo le persone ricche e autorevoli. Pensiamo che la porpora poteva essere utilizzata solo nella tenda dell'incontro, non tutti potevano utilizzare queste vesti. Segno di potere, segno di grandezza, ecco di vanità. Questo ricco non vuole dare nemmeno le briciole del suo cibo, eppure ha così tanto cibo da fare una festa ogni giorno. Tanti soldi, tante vesti, ma non vuole dare nemmeno, piuttosto ai cani, ecco, piuttosto ai cani ma niente al povero Lazzaro. Ecco, a differenza del di ricco, Lazzaro ha un nome, ha un nome. Cosa cogliamo in questo? Che il ricco il suo nome è nelle cose che ha, è nei suoi beni, l'ha posto lì il nome, nelle sue ricchezze, nelle sue vesti, nei suoi interessi economici. Il povero Lazzaro ha una dignità davanti a Dio, Eleazar, che significa effettivamente Dio lo ha aiutato. Eh, se ci pensiamo ha lo stesso nome questo povero Lazzaro del fratello di Maria e Marta. Sono gli amici di Gesù, ecco, questo povero Lazzaro è amico di Gesù, è amico di Dio, per la sua povertà, certo, ma anche soprattutto perché è privilegiato da Dio in quanto in quanto fragile in quanto, in quanto posto in una situazione di svantaggio rispetto agli altri il ricco è chiuso in se stesso e allora si ritrovano poi all'inferno e in questo fuoco e in questo calore il ricco sente la necessità di essere affrancato di essere eh, sostenuto con un po' d'acqua e, e si rivolge ad Abramo non ha, non ha, non ha la pretesa di avere Abramo come servo, però invoca Abramo, chiede a lui che è Lazzaro, ecco, è strano, no? solo lì, in quella situazione di bisogno, riconosce il, il povero e lo chiama per nome di fronte ad Abramo e capisce che è necessario per la sua vita, ma forse è troppo tardi, perché ormai è stato giudicato indegno ma anche perché si ostina a ritenerlo servo lo vuole ancora servo anche in quella situazione di urgenza di sofferenza personale ritiene che Lazzaro possa servirlo lo vuole servo lo vuole servo di Abramo lo vuole servo eh, di se stesso la ricchezza più grande spirituale ed evangelica sta non nel tenere per se stessi tutto ma nel condividere Ecco, condividendo si arricchisce davvero. E allora quella promessa di Maria nel cantico del Magnificat, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, diventa una realtà in Gesù, che attua tutto questo nella sua persona. E prediligere i poveri, per dirla col mazzolari, non vuol dire amare di più o di meno, ma amare secondo una regola ho un criterio non di maggior merito, ma di maggior bisogno. L'Azero era nel bisogno, i poveri di oggi, gli emarginati, gli abbandonati, sono nel bisogno e noi dovremmo amarli di più, non perché siano più vicini a Dio, ma semplicemente perché Dio li ama di più, li predilige e hanno l'occasione di stare con Lui, più di noi e più di tanti altri che magari... Ecco, si fidano solo delle proprie ricchezze e delle proprie sicurezze personali. Che il Signore ci dia un cuore generoso, attento, alle necessità dei più poveri, siamo pronti sempre a condividere quello che abbiamo, perché è nella legge dell'uomo, l'uomo è fatto per donare, e diventa felice solo quando dona, dona a se stesso, dona le sue cose agli altri, quando si relaziona agli altri. Quando si sente amato e quando ama gli altri è felice. E Gesù questo lo sa, per questo si aspetta da noi questa condivisione nelle nostre realtà umane, ecclesiali, comunitarie, associative. Buona domenica a tutti.